Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. In questa terza domenica del tempo ordinario entriamo nel Vangelo secondo Marco che ci accompagnerà lungo quest'anno liturgico. Abbiamo l'inizio della missione pubblica di Gesù, o meglio, della sua missione itinerante con la proclamazione del Vangelo di Dio e la chiamata dei primi discepoli. Noi entriamo in questo testo aiutati da una domanda. Cosa significa concretamente convertirsi? Perché è così importante? Quale bellezza nasconde ciò che il Signore ci chiede? Vediamo un po'. Gesù inizia la sua missione itinerante e, come vi dicevo, proclama il Vangelo di Dio, la buona notizia di Dio, che è Lui stesso, che è la salvezza che Lui ci offre. E nella proclamazione di Gesù abbiamo quattro punti importanti. Due punti riguardano l'agire di Dio. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Quindi la risposta a cui siamo chiamati con altri due punti. Convertitevi e credete nel Vangelo. Qui nascosto c'è un tesoro. Primo punto, il tempo è compiuto. Cosa vuol dire? Che con Gesù si è conclusa l'attesa. In Lui hanno compimento tutte le promesse di Dio, e cioè la salvezza, la liberazione dal peccato, la possibilità di vivere in comunione con Lui, di essere resi capaci di amare come Lui e divinizzati per essere uno con Lui. Cosa dice questo alle nostre vite? Anzitutto che in Gesù si compiono le attese più profonde del nostro cuore spiego. Ognuno di noi desidera profondamente essere amato e amare. È nato per essere felice, desidera una vita piena, eterna, beata, una pace profonda che nulla possa togliere. Ma ci rendiamo conto che per quanto ci buttiamo sulle cose da fare, nelle relazioni anche le più belle, per quanto ci apriamo agli altri, per quanto riceviamo tanto bene e tutto ciò, riempie di bellezza le nostre vite, tuttavia non sazia fino in fondo il nostro cuore, se, come diceva Sant'Agostino, non riposa in te, o oh Signore. Cioè, non abbiamo il cuore aperto a Lui, non regna Lui in noi, non preghiamo, non lo frequentiamo, non stiamo con Lui. Come non posso riempire una cisterna da mille litri con un bicchiere d'acqua, così non posso saziare il mio cuore fatto dall'infinito e per l'infinito con le cose create. Ma il fatto che il tempo sia compiuto ci può dire anche altro. Ci dice che oggi è l'occasione. Oggi è il momento giusto. Noi a volte giochiamo al rimando. Ad esempio avremmo a cuore di ritornare magari a Dio, di iniziare un cammino di cambiamento, di mettere in atto degli atteggiamenti nuovi. Sentiamo nel cuore il desiderio di migliorare, però ma sì poi, poi c'è tempo. Oppure altre volte ci aspettiamo la felicità dal cambiamento delle situazioni e delle cose. Quando cambieranno le cose allora sarò felice. No, il Signore ci dice oggi, oggi puoi rinascere. Oggi voglio entrare di più nel tuo cuore, oggi ti offro il mio perdono, oggi voglio essere uno con te nella tua sofferenza, oggi non puoi. Allora, il tempo è compiuto e poi Gesù dice il regno di Dio è vicino. È un modo per dire che Dio è venuto a regnare, cioè la sua presenza è stabile nel mondo, grazie alla venuta di Cristo, e regna nei cuori di coloro che lo accolgono. Qualcuno potrebbe pensare, bello, sì, bello, Dio regna nel cuore, bella immagine, ma insomma, in soldoni che vuol dire? Vuol dire che lui vuole essere stabilmente presente in me, infondere in me i suoi sentimenti e orientare la mia vita secondo la sua volontà, cioè secondo l'amore pieno. Questo significa che la mia vita può essere liberata cioè grazie alla sua presenza in me io man mano posso essere liberato dal mio egoismo certo, grazie anche ai miei sì, all'amore, rinnegando me stesso vuol dire che posso essere liberato dalla paura della morte e imparare ad amare e a donarmi fino in fondo vivere cioè una vita da figlio di Dio essere reso capace di amare da Dio Papa Benedetto XVI fece un bell'esempio: esempio disse la corrente elettrica a occhio nudo non la vedi, ma quando è presente ne vedi gli effetti, ad esempio la luce. Così è lo Spirito Santo. Quando è presente nella vita di una persona tu a occhio nudo non lo vedi, ma ne vedi gli effetti. Vedi cioè i frutti della sua presenza. Ecco l'amore, la gioia, la pace. Quante persone abbiamo incontrato, uomini e donne veramente cristiani, uomini e donne di Dio? capaci di trasmettere dolcezza, tenerezza, forza, bellezza, gioia. Ecco, quando Dio regna nel nostro cuore, la smette di regnare, il nostro egoismo, non siamo prigionieri degli imbrogli del maligno e la nostra vita brilla di una luce nuova. Quindi, miei cari, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Perché mi sono dilungato su questi due punti? Perché si parte dalla bellezza se no, non capiamo la conversione. Continueremo a pensarla come un qualcosa di pesante, di, di, di obsoleto, di oppressivo, qualcosa che la Chiesa ci chiede perché non vuole che viviamo le gioie del quotidiano. Qui il Signore ci sta dicendo, guarda, che è arrivata tanta bellezza, la salvezza in me è arrivata, ti ho offerta la possibilità di vivere da figlio di Dio e di amare da Dio. Voltati, convertiti, credi nel Vangelo. Cioè, credi in me, ci dice Gesù, volendo usare due immagini. Il sole è sorto, rivolgiti verso di lui. Oppure, la salvezza c'è, la porta si è aperta, varcala, non continuare a sbattere craniate laddove la parete è chiusa. Anticamente, nel battesimo degli adulti, vi era un segno molto indicativo. Il catecumeno voltava le spalle ad occidente, talvolta dopo aver sputato o fatto un gesto di disapprovazione, si rivolgeva verso oriente, dove sorge il sole, e si inginocchiava. Questo simboleggiava il desiderio e la scelta di rinunciare al male, al peccato e volgersi verso Cristo, non una sola volta, ma per tutta la vita. Sì, miei cari, perché la conversione non è qualcosa che riguarda solo i non credenti o che si esaurisce nel momento in cui aderiamo a Cristo quella potremmo dire la prima conversione, ma il cammino di conversione dura tutta la vita perché ogni giorno siamo chiamati ad uscire da noi stessi e dire sì all'amore, dire sì alla parola di Dio per lasciare tutte le false sicurezze, tutti quegli idoli, cioè quelle cose, situazioni, persone alle quali ci siamo attaccati disordinatamente per aderire sempre più a Lui affinché la nostra vita diventi un dono d'amore ogni giorno potremmo dire siamo chiamati a fare come i girasoli che seguono il sole ovunque vada e lasciatemi passare l'espressione proprio per questo gli somigliano. Qui abbiamo proprio il significato fondamentale della conversione. Nella vita morale e spirituale convertirsi significa rivolgersi dal male al bene, dal peccato all'amore di Dio. Nella scena della chiamata dei primi discepoli lo vediamo, potremmo dire, simboleggiato in un modo concreto. Convertirsi vuol dire seguire Gesù. Seguirlo vuol dire imitarlo, scegliere ciò che lui avrebbe scelto, amare come lui avrebbe amato, anzi, come lui ama in noi. Capite che è qualcosa allora di molto concreto. Ecco perché Gesù ci dice convertitevi e credete nel Vangelo, fidatevi di me, poggiatevi sulla mia parola, perché possiate agire e scegliere come me, essere Altri piccoli soli, direbbe San Gregorio. Ecco, mi piace rappresentare ciò con la leggenda del Quo Vadis. Si racconta che San Pietro, giunto ormai a Roma dove guidava la comunità cristiana, durante la persecuzione di Erode ad un certo punto decise di lasciare la città per mettersi in salvo. Mentre stava uscendo dalla città, ebbe una visione, vide Gesù carico della croce, che andava nella direzione opposta. Da qui la domanda Quo Vadis domine? «Dove vai, Signore? Vado a morire di nuovo a Roma, Pietro!» Gesù proseguì, la visione svanì, Pietro comprese, si voltò, potremmo dire convertì, il suo cammino e ritornò a Roma, dove rimase con la comunità e diede la vita per il Signore, testimoniando così fino alla fine la sua fede e il suo amore. Concludendo con le parole di Papa Francesco, cari fratelli e sorelle, quante volte anche noi sentiamo l'esigenza di un cambiamento che coinvolga tutta la nostra persona? Quante volte ci diciamo, devo cambiare, non posso continuare così. La mia vita per questa strada non darà frutto, sarà una vita inutile e io non sarò felice. E Gesù accanto a noi con la mano tesa ci dice, vieni da me, il lavoro lo faccio io, io ti cambierò il cuore, io ti cambierò la vita, io ti farò felice, ma noi crediamo in questo o no? Gesù è con noi e ci invita a cambiare vita. E lui con lo Spirito Santo che semina in noi questa inquietudine per cambiare vita ed essere un po' migliori. Seguiamo dunque questo invito del Signore e non poniamo resistenze, perché solo se ci apriamo alla sua misericordia noi troviamo la vera vita e la vera gioia. Lui fa tutto, ma a noi spetta spalancare il cuore perché Lui possa guarirci e farci andare avanti. E vi assicuro così saremo più felici. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!